La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, quindi senza indagati né ipotesi di reato a seguito della presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di un esposto riguardante l'alluvione del Reno a presentare l'esposto sul cedimento dell'Argine nella zona di Castelmaggiore. era stata, come ricorderete, lunedì mattina la capogruppo pentastellati in regione Emilia Romagna, Silvia Piccinini, che aveva auspicato che la magistratura non si voltasse dall'altra parte. Nel documento aveva spiegato Piccinini non si formulavano eh, non si formulano vere e proprie ipotesi di reato, ma si mettono insieme alcuni fatti avvenuti nei primi giorni di febbraio, quando il Reno è appunto, come ricorderete, esondato nella pianura bolognese, provocando numerosi danni.